oggi parliamo dei cicli economici e di conseguenza delle politiche anticicliche e delle politiche monetarie che possono verificarsi durante appunto i cicli economici storicamente per capire i cicli economici si sono sempre guardati i prezzi o meglio il loro livello questo perché durante le fasi positive dell'economia questi tendevano ad aumentare mentre al contrario tendevano a diminuire nelle fasi in cui l'economia andava meno bene e avevano grandi oscillazioni nei periodi Invece oggi giorno abbiamo una fase di crescita dei prezzi che dura ormai da decenni e questo fenomeno ha reso impossibile capire i cicli economici tramite la sola osservazione del livello dei prezzi. La conseguenza è che abbiamo iniziato a guardare un altro tipo di dato, o meglio, un altro tipo di parametro. E questo è il PIL, quindi il prodotto interno lordo. Tra l'altro su questo canale, nella rubrica Economia per tutti, proprio un video che vi spiega nel dettaglio che cos'è il PIL quindi il prodotto interno lordo. Tornando a noi, la necessità è stata quella di capire i cicli economici guardando, per esempio, quindi la produzione di un paese, guardando l'occupazione, insomma, tutti quei dati che poi vanno ad incidere direttamente o indirettamente sul PIL. Guardando quindi questo dato macroeconomico, le fasi che possiamo individuare sono prevalentemente quattro e parliamo della fase di espansione economica, della fase di recessione, della fase di depressione economica e infine della fase di ripresa. La quindi la fase di espansione è conosciuta anche come fase del boom economico ed è una fase in cui il PIL tende ad aumentare molto e molto velocemente invece la fase di recessione è una fase non gravissima ma in cui il PIL inizia a calare per un periodo più o meno lungo mentre invece la depressione economica è una fase molto più grave in cui il PIL cala anche per più di un anno o per degli anni addirittura e le conseguenze sono pagate a livello socio-economico e soprattutto sul mercato del lavoro quindi sull'occupazione oltre che sulla produzione infine arriviamo alla fase di ripresa che è quella fase che si ha successivamente per esempio a una depressione economica in cui il pil finalmente torna a salire con un conseguente beneficio sull'occupazione e sulla produzione nazionale una cosa molto curiosa è che per gli economisti classici quindi tutti quegli economisti che si sono ricondotti al filone di adam smith quindi quel pensiero per cui l'economia avrebbe avuto domanda e offerta che si sarebbero autoregolati tramite la cosiddetta mano invisibile appunto di Smith. Ecco, per questi studiosi il ciclo economico non è mai stato ben definito, nel senso che per loro sarebbe stato inutile definirlo in quanto l'economia si sarebbe autoregolata e non ci sarebbe stata neanche la necessità di adottare politiche anticicliche che a breve vi spiegherò. Successivamente, negli anni, gli studiosi che hanno parlato di cicli economici sono stati molti tuttavia il più rilevante a mio avviso è stato contratto che era un economista russo il quale ha teorizzato dei cicli economici molto lunghi tra durata anche di 50 o 60 anni che ora vi elencherò il primo è stato causato dalla rivoluzione industriale la quale ha portato a un boom economico per poi finire in una recessione causata dalle guerre napoleoniche il secondo ciclo di contratto invece, Invece è stato causato dalle ferrovie o meglio dalla loro diffusione con un boom economico per poi arrivare anche qui a una fase di recessione che sarebbe durata Praticamente fino alla fine dell'Ottocento, per poi tornare in una fase di boom economico grazie alla diffusione dell'energia elettrica e dell'automobile, per terminare con la crisi del 29, la quale avrebbe causato una nuova recessione. Il problema di questi cicli economici, però, qual è? Che contratti aveva potuto capirli grazie all'assenza di politiche anticicliche e grazie al fatto che i prezzi all'epoca oscillavano molto e non avevano un andamento crescente per tutto il tempo adesso invece essendoci caratteristiche economiche diverse è molto più difficile individuare gli eventuali cicli economici. Politiche anticicliche ve le devo definire come prima vi ho promesso sono praticamente quelle politiche di natura fiscale o monetaria volte a frenare un ciclo economico infatti si dice proprio politiche anticicliche quindi per esempio fase di ripresa economica quindi l'economia che va bene politica anticiclica deve frenare la ripresa economica e tira giù quindi la ripresa economica oppure tira giù il boom economico questo può succedere per esempio per frenare l'inflazione al contrario in una fase di recessione o di depressione economica possono arrivare politiche monetarie di natura espansiva per sostenere l'economia e rallentare quindi la recessione o la depressione ed ecco che qui quindi avendo parlato di cicli economici poi avendo parlato di politiche monetarie fiscali e di politiche quindi anticicliche Ecco che arriviamo secondo me a un punto in cui possiamo fare una riflessione molto importante e interessante per quanto ci riguarda quindi per quanto riguarda i mercati finanziari quello che può succedere sui mercati anche valutari. Questo perché le politiche monetarie per ovvie ragioni influiscono molto sul forex influiscono molto quindi su quei mercati che a noi interessano e di conseguenza comprendendo che cosa sono i cicli economici possiamo farci un'idea di quello che è il lungo periodo e di conseguenza individuare eventuali politiche anticicliche anche nei momenti in cui vengano fatte e un esempio è per esempio appunto la espansione della politica monetaria o meglio la natura della politica monetaria espansiva per esempio in questo momento di crisi dovuta al covid ecco questa in un certo senso o meglio in tutti i sensi è una politica anticiclica la conseguenza qual è È che capendo il ciclo noi possiamo capire le politiche anticicliche e di conseguenza comprendere quello che sarà l'andamento di una certa valuta nel tempo o meglio quale sarà tendenzialmente il suo andamento perché è naturale che poi ci sono sempre cicli e minicicli dentro i cicli e dentro questi minicicli a loro volta ci sono altri cicli ancora più piccoli quindi bisogna essere sempre comunque discrezionali capire situazione per situazione però questo è il panorama diciamo visto dall'alto e secondo me questo è il punto su cui dobbiamo soffermarci e guardare bene ciò che ci circonda con questo è tutto io spero di esservi stato utile spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse vi chiederei di lasciare un like e di iscrivervi al canale qualora foste interessati a guardare altri video di questo tipo oppure i video sulla price action di arduino tra l'altro vi ricordo e vi consiglio di andarvi a vedere anche il video sul pil sull'inflazione e sui tassi di interesse che trovate nella rubrica economia per tutti perché sicuramente questo video sarà ancora più chiaro successivamente aver visto quei video in quanto vi spiegano appunto quelle che sono le più comuni e le più importanti fasi della moneta eccetera eccetera io in ogni caso vi ringrazio nuovamente vi invito a seguirci su tutti i canali social vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti